Le hanno detto che Andrea Santina ha caricato la nuova canzone. No, no, no, no, no, no, no. Ok, iniziamo! Fumo canne all day. Addio. Dio! Oh, Uomo oh, cane all day con la maglia ho, vedo contarli fino a non capir più niente Anche se tu semeni, la fravo è la sostanza Versace versace Versace versace Versace versace 10 G le mutande 10 G nelle mutande Sto piangendo siamo arrivati a dei livelli di... È la fine! È la fine di YouTube! Basta! Basta! Chiudo il canale! Basta! Non ne voglio sapere! No!